in onda con il nostro appuntamento Zoom Certificates Focus, dedicato naturalmente ai certificati di investimento e questa è anche la prima puntata dell'anno del nostro format e quindi io saluto, do il benvenuto e faccio gli auguri anche di un buon 2023 al nostro Riccardo Falcolini, bentornato grazie Valentina, ben ritrovata tanti auguri anche a te e ovviamente tanti auguri anche a chi ci segue, un po' in ritardo però ovviamente auguriamo un eh grandioso sì, 2023. 2023 per tutto il mese di gennaio dai, <ride> continuiamo a farci, ne abbiamo particolarmente eh, bisogno visto insomma l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, un saluto e un augurio anche al nostro Pietro Di Lorenzo in collegamento, ciao Pietro Buongiorno, ricambio gli auguri, grazie mille per l'invito un saluto a te Riccardo e a chi ci ascolta Bene, bene. allora partiamo innanzitutto dalla nostra panoramica eh, di mercato e questa volta ho detto scombino un po' le carte rispetto al solito perché parto da una considerazione ecco, che rivolgo direttamente a, a Riccardo, una considerazione diciamo, positiva sull'andamento, sull'inizio eh, del nuovo anno del 2023, positivo per i mercati azionari, addirittura una performance così brillante non si registrava dal 1988, l'Eurostox addirittura fa segnalare un più 10%. Sì. Ti chiedo ecco se questo entusiasmo, questa euforia vedremo che durata avrà sull'azionario si riversa poi anche sui flussi dei certificates o meno sì allora Valentina uh, questa è uh, una domanda interessantissima quindi uh, fondamentalmente diamo un po' una view di quelli che sono i primi 15 giorni no, di mercato aperto e riscontriamo sicuramente un incremento dei flussi e un incremento del turnover sul mercato Selex sul mercato eh, TLX noi durante l'ultima puntata poco prima di Natale credo fosse il 23 di dicembre o il 22 di dicembre abbiamo parlato di come i Selex e l'euro TLX avevano nettamente sofferto un calo dei flussi un calo del turnover per tutto l'anno 2022 chiudendo addirittura circa 10 miliardi con 10 miliardi di turnover in meno rispetto al precedente anno quindi parliamo di circa 17 miliardi di turnover nel 2022 contro 27 miliardi nel, nel 2021 noi abbiamo parlato tante volte di quelle che erano le cause che avevano portato insomma un po' a questa riduzione netta riduzione di quelli che sono i volumi che però in questi primi 15 giorni di contrattazione sembrano essere tornati nuovamente al di sopra, quindi della media di periodo o della media settimanale che noi abbiamo registrato, appunto, nelle, nei mesi scorsi, e siamo intorno ai 51 milioni, 51 milioni di euro di turnover focalizzandoci solo su quello che è il SEDEX diciamo che in questa parte però eh, di, di volumi un buon gioco e fondamentalmente un buona, una buona fetta viene eh, diciamo sicuramente eh, cubata da quelli che sono i prodotti a leva che mm -hmm. per la parte dei leverage, dei leverage certificate costituiscono circa il 50% e i covered Warrant circa 5-7% in insomma di, di turnover complessivo ma degni di nota sono una ripresa dei volumi sugli investment certificate eh, che cubano la restante parte del volume quindi intorno al 40% e tra questi prodotti noi notiamo come l'interesse sia sempre forte sui prodotti a protezione totale quelli cosiddetti protection 100% oppure quei prodotti a barriere molto profonde quindi che siano in grado di assorbire cali di mercato eh, azionario abbastanza consistenti che fondamentalmente danno una sicurezza in più alla clientela quindi in lato generale se noi dobbiamo andare a guardare un po' eh, quello che è la prospettiva della clientela sicuramente vediamo una maggiore attività appunto in termini di interesse finanziario uh -huh. del cliente vediamo comunque un interesse verso i prodotti a capitale protetto quindi con una protezione molto elevata Uh, c'è comunque un atteggiamento leggermente più positivo al rischio quindi un po' più risk on uh -huh. rispetto allo scorso anno però le esigenze sempre. diciamo rimangono più o meno quelle anche perché abbiamo detto sì la situazione almeno appunto sull'azionario sì. è migliorata sì. però le variabili rimangono tantissime sì. e sono molteplici i punti di domanda che accompagnano sì. poi ecco, la situazione economica e quindi è giusto che gli investitori mantengano ancora una posizione di protezione anche se appunto questa eh, aumenta nei con confronti dei prodotti magari un pochino che sollecitano un pochino di più il rischio eh, è comunque interessante sì. Um. sì assolutamente sì eh, anche perché in quel caso si cerca un po più di spostarsi sul rendimento no? quindi magari si si uh, penalizza leggermente la protezione per dar più spazio al rendimento perché sappiamo ovviamente bene che il rapporto rischio rendimento è sempre bilanciato no? certo. quindi quando c'è più protezione e maggior rischio di conseguenza il rendimento del prodotto scende diciamo che al momento comunque il, il certificato, la famiglia di certificati è capitale con protezione eh, totale, soffre un po' la competizione di quelli che sono i bond, uh -huh. e, insomma, perché ovviamente sono due prodotti equiparabili, però si difende bene eh, come interesse della clientela. Ecco, Bond su cui naturalmente ha un riflesso, eh, hanno un riflesso le, le decisioni eh, delle banche centrali e qui introduciamo un argomento davvero caldo, lo facciamo eh, con il nostro eh, Pietro perché abbiamo detto che ci sono degli indicatori, soprattutto i dati macro relativi all'inflazione, il calo netto eh, del prezzo dell'energia che insomma fanno intravedere un quadro un pochino più positivo e questo potrebbe indurre la Fed e la BCE ad abbassare eh, i tassi, e la stretta monetaria in questo 2023, tu come la vedi Pietro? Sì, grazie per la domanda perché questo è veramente il grande tema, mm. se ci pensi un rialzo di quasi il 10% nelle, nelle periodi di studio dell'anno, come dicevi tu non ha grandi precedenti e solitamente si giustifica con qualche evento price sensitive che inverte no? proprio l'umore degli investitori, se ci pensi ci siamo lasciati nell'ultima puntata un po' depressi no? per un 2022 Negativo e adesso invece l'anno inizia a punti via con questo Squad. Se ci pensi, la peculiarità di quest'anno è che il primo prezzo dell'anno battuto al Fussi Mimbe è esattamente il prezzo minimo. Che cosa vuol dire? Che chi magari dopo il veglione di Capodanno, magari non del tutto lucido, ha comprato il primo giorno senza saper leggere e scrivere al primo prezzo adesso sostanzialmente è quello che sta guadagnando di più. E il tema è questo, perché questo cambiamento di tendenza totale di umore degli investitori? Proprio per quello che dicevi tu, la, il mercato inizia a scontare dei scenari diversi rispetto al passato, lato politiche monetarie, perché i dati sull'inflazione il decremento del prezzo delle materie prime, a cominciare dal gas, che è un grafico emblematico no, di quello che sta succedendo, con prezzi tornati sotto i prezzi della, del pre-conflitto ucraino, in qualche modo lasciano scontare, lasciano immaginare delle banche centrali eh, con delle politiche molto meno aggressive rispetto al passato e di fatto come sai il mercato si anticipa, no? sconti in anticipo sì. gli scenari futuri e di fatto quindi questi acquisti di primo debato dell'anno sono a mio avviso proprio legati a questi scenari diversi che il mercato sta ascoltando, sta ascoltando. chiudo dicendo che sì. per ora il mercato fa una scommessa su quelle che saranno gli eventi futuri uh -huh. ma ricordo che le scommesse fatte in anticipo chiaramente non è detto che siano vinte e quindi questo buon umore del mercato nella prima parte dell'anno comunque secondo me deve sempre avere una buona dose di prudenza perché stiamo ascoltando scenari futuri e che potrebbero evidentemente non essere corretti. Chiaro, chiaro, ecco, siamo passati, lo abbiamo detto anche delle nostre dirette: dal rally di Natale al Rally di Capodanno. Un lungo rally di Capodanno perché ormai abbiamo passato la metà di gennaio, speriamo duri, come dici giustamente tu, Pietro. Eh, ci sono un sacco di variabili e quindi i mercati e gli orizzonti sono positivi, però dobbiamo verificare di settimana in settimana che cosa ci propone poi la situazione contingente. Eh, abbiamo chiuso direi ecco, questa interessante panoramica di mercato, adesso entriamo nel la parte più operativa eh, della trasmissione, dunque andiamo a vedere i certificati della settimana. Ecco Riccardo, iniziamo da te, io mi sono chiesta, chissà Falconini nel 2023, ecco, che cosa ci propone, se appunto anche lui ha scalato la marcia e si è messo in modalità risk on, oppure eh, se insomma la tua proverbiale prudenza viene mantenuta anche in questo nuovo anno. Beh, parliamo innanzitutto dal primo, dal, dal primo eh, prodotto che è il Cash Collette Airbag Worst of Auto Callable, su un paniere composto da azioni, è eh, un paniere diciamo dove i sottostanti sono tutti pezzi da 90 perché vedo Ferrari, eh, sì. Meta, Microsoft e Tesla. Esatto. A ha te la parola. Nel frattempo era partita una musichetta, credo fosse di Pietro, no? che festeggia, <ride> jingle, festeggia, festeggiava la mia scelta. No, scherzi, scherzi a parte. Ovviamente, sai che con Pietro facciamo sempre qualche siparietto per stemperare un attimo un po' i discorsi seri allora eh, Valentina noi eh, cosa abbiamo fatto con Unicredit? abbiamo sicuramente eh, ci siamo sicuramente attivati per quanto riguarda la strutturazione dei prodotti eh, e dare delle, eh, delle pillole se così possiamo dire di innovazione rispetto a quella che era la gamma di prodotti che noi avevamo in precedenza il, mo il momento attuale non è dei migliori devo, devo ammetterlo per la strutturazione di un prodotto perché siamo in una fase di compressione di volatilità il vix è a 19 punti quindi strutturare prodotti e soprattutto certificate viene meglio soprattutto per l'emittente anche in termini di rendimento so quando c'è un increase di volatilità quindi insomma diciamo che non è stato il momento migliore però abbiamo sfruttato una piccola onda un piccolo incremento di volatilità nel momento in cui quindi i primi giorni tra eh, diciamo fine anno e i primi giorni del nuovo anno quando abbiamo dato vita a questa gamma di prodotti di cui ti presento uno. Allora il primo è il certificato con codice ISIN, lo dico in generale così lo ricordiamo di E000HC31128 eh, un paniere che dicevi tu in precedenza di pezzi da 90, Ferrari, Meta, Microsoft e Tesla che al momento si trovano tutti al di sopra di quello che è il fixing iniziale Ricordiamo cosa in particolar modo? Ricordiamo una serie di elementi in questo certificato quello di essere un Fixed Cash collect, cioè vuol dire che è un prodotto che paga cedole incondizionate mensilmente indipendentemente dall'andamento dei sottostanti. La cedola è di 0,85 e quindi sarà pagata indipendentemente da quello che succederà al sottostante. Quindi, se io investitore voglio coniugare quello che è l'aspetto dell'investimento azionario quindi la rischiosità dell'investimento azionario ma necessito di una rendita costante sicuramente questa struttura di prodotto è una struttura fondamentalmente diciamo idonea uh -huh. poi prevede una barriera di protezione al 50% cioè significa che la barriera di protezione che è validata esclusivamente a scadenza che è dicembre 2025 andrà a proteggere fino a un ribasso del 50% di quello che è il valore del sottostante peggiore perché ricordiamo sempre va a seguire il worst off, quindi il peggiore del paniere prevede un effetto airbag l'effetto airbag che si attiva a scadenza eh, Valentina è un effetto mitigatore delle perdite quindi se a scadenza il peggiore del paniere avrà rotto la barriera di protezione il rimborso, sarà un rimborso che seguirà la performance del sottostante, però il rimborso non sarà lineare come negli altri casi, quindi in caso di assenza di airbag, ma sarà mitigato appunto dalla presenza dell'airbag. Quindi per chi vuole coniugare quello che è il rendimento, anche in questo caso un rendimento comunque interessante perché 0,85% mm -hmm. mensile, comunque un quasi 10% 10,80% circa, allora sicuramente è un prodotto interessante. Ricordiamo però l'ultima caratteristica, quindi abbiamo cercato di mettere quanti sì, più esigenze, fattori, esatto, certo. tanti mm -hmm. fattori, è quello di, di, di, di essere potenzialmente richiamato in anticipo questo prodotto cioè a, a partire da dicembre 2023 il prodotto può essere richiamato in anticipo, cosiddetto autocollable, fattore di autocollability. Si verifica, quindi l'autocollable si verifica in automatico se tutti i sottostanti alle determinate date di osservazione mensili mm -hmm. si trovano di sopra di un certo livello, Chiaro. e questo livello è un livello decreasing cioè vuol dire decrescente, e decresce di un 5% ogni 3 mesi. Cosa significa questo? È una penalizzazione? No non è una penalizzazione per l'investitore questo fondamentalmente fattore permette all'investitore di vedersi rimborsato totalmente il capitale investito quindi totalmente il nozionale più la cedola in corso di maturazione anche prima della scadenza finale quindi non perdendo nulla su quello che è il valore nominale che è 100 ovviamente se si è acquistato sopra la pari in quel caso potrebbe subire una perdita rispetto a quello che è il valore nominale per, ma perché noi comunque rimborsiamo 100, quindi che è il valore nominale mm -hmm. più la cevola in corso quindi sono azioni, le, diversi cuscinetti: sì, in questo, diversi in cuscinetti. Ah. E secondo me può essere una uh, valida alternativa in termini di rischio-rendimento mm -hmm. per quelli che sono i portafogli, diciamo, eh, eh, che vogliono essere comunque esposti sull'azionario, ma non eccessivamente spinti in termini di rischiosità del prodotto. Chiarissimo, poi ovviamente ecco, faccio commentare anche a Pietro, però io direi chiudiamo prima eh, il, ecco, i tuoi eh, certificati e hai parlato ecco, di pillole di innovazione, ti chiedo se questo concetto vale anche per il secondo prodotto, cioè Cash Collect Protetto su Eni. Sì, assolutamente sì, anzi questa è una grandissima novità e innovazione, scusami, noi abbiamo parlato credo a dicembre di questo, è un Cash Collect Protetto 100% su Eni. E allora forse stride un po' parlare di protezione 100% su Eni eh, in un momento in cui siamo in collocamento c'è in collocamento il bond su sì. Eni e, però veniamo nelle caratteristiche perché questo può essere un prodotto alternativo da utilizzare all'interno del portafoglio perché allora eh, Valentina, è un prodotto che si acquista insomma, intorno alla parità a 100 ha eh, una scadenza dicembre 2027, prevede un coupon condizionato al livello di pagamento pari a 2,30 euro eh, semestrale, quindi totalmente se, andassimo, se il prodotto andasse a pagare permetterebbe un incasso fondamentalmente del 4,60% annuo allora qual è la caratteristica perché dover consultare un prodotto di questo tipo rispetto a un bond perché fondamentalmente in questo caso permette di incassare un rendimento leggermente maggiore rispetto a quello che è il bond ma soprattutto prevede la caratteristica di compensabilità dell'eventuale cedola o dell'eventuale coupon pagato allora cosa significa compensabilità fiscale? significa questo, significa che se io ho uno zainetto fiscale man mano che incasso le mie cedole pagate dal, uh, dal certificato posso andare a decurtare queste minusvalenze dalle, uh, con i coupon pagati Cosa che invece non avviene per quanto riguarda i bond, in quanto il provento derivante da un bond, essendo considerato reddito da capitale, viene direttamente tassato, quindi è soggetto direttamente a tassazione. Quindi diciamo che sono due prodotti fondamentalmente validi eh, sia l'uno che l'altro. Questo secondo è un prodotto capitale eh, totalmente protetto, quindi per chi voglia fondamentalmente portarlo a scadenza senza dover rischiare quello che è il capitale investito, ovviamente, come dicevamo... Scegliere un prodotto piuttosto che scegliere l'altro comporta dei ragionamenti sul rendimento Chiaro. perché se io scelgo un prodotto con una, capital, con una protezione maggiore devo pagare eh, un po' di più in termini di rendimento, quindi mi renderà meno però sicuramente sono due prodotti da uh, inserire, secondo me, all'interno o due strutture da inserire all'interno del portafoglio, portafoglio ovviamente sì. bisogna sempre, e lo diciamo sempre, avere un portafoglio che sia ben bilanciato tra varie asset class Chiaro. e vario Quindi Fanno, giocano buona parte i bond giocano buona parte le azioni i derivati e quant'altro quindi insomma io direi quest'anno sempre più e ho visto quello che è successo negli ultimi tre anni occhio alla diversificazione e occhi a creare comunque un portafoglio resiliente che sia in grado di fondamentalmente sovraperformare il mercato sia in caso di ribasso che in caso di rialzo dello abbiamo dato anche quindi il consiglio per la costruzione di un buon portafoglio sì, nel 2023 visto che siamo a inizio anno direi che è, è ottimo un commento ecco, da parte di, di Pietro Di Lorenzo naturalmente rapido sui sì, eh, certificati bello. scelti eh, da Riccardo soprattutto se ti ha convinto questo endorsement perché, che Riccardo <ride> ha fatto nei confronti dei certificates rispetto ai bond perché ha insistito molto su questo punto Guarda, mi piace molto questo ragionamento, sì. eh, ti dico che sono rimasto molto sorpreso dalla, dal volume di ricerca della keyword eh, obbligazioni ENI. Uh, sembra sia addirittura stata più, più cercata l'altro giorno di Shakira, che se ci pensi <ride> eh no, eh. è stata sì, la più cercata in assoluto insieme alle aziende che ha coinvolto nella, nella sua vendetta <ride> contro Piquet, ma andiamo a certificato <ride> es es es esattamente. <ride> eh. Se ci pensi, le metriche di Google sono un po' il, il sentore no, di quello che c'è in Italia. Prima probabilmente andare, si andava sotto al bal sotto casa per sentire qual era il topic del giorno, adesso si va su Google e questo secondo me è una buona cosa, no? il fatto che le persone si interessino alle, alle proprie vicende economiche e finanziarie è un buon segnale, uh, un po' meno secondo me il lato comunicazione, ho visto ad esempio alcuni titoli giornali che indicavano ad esempio il rendimento lordo no? Del, delle obbligazioni in generale e questo come diceva correttamente Riccardo può essere un po' può dare un po' di distorsione no? nel senso che poi il, il, il risparmiatore dell'investitore eh, che vuole sapere quanto effettivamente gli arrivi in tasca in generale quindi andrebbe fatto un ulteriore approfondimento a mio modo di vedere quindi considerando che il, il tema degli operatori il tema di, di, di, di chi frequenta internet è quello, c'è cioè, l'impressione che si ha voglia di protezione dopo un anno così complicato come il 2022 noi francamente Tutte le asset class hanno fatto mezzi disastri, eh, a parte, sì. le, obbligazioni, a parte pardon, le obbligazioni in primis, a parte mm -hmm. le materie prime, adesso forse in maniera un po' eh, anche, anche contraria a no? quello che dovrebbe essere la finanza comportamentale, l'investitore fa un po' sempre il contrario di quello che dovrebbe fare, adesso ci, si cerca protezione e quindi mm -hmm. la direzione di questi prodotti che parliamoci francamente non fanno sognare chi cerca performance perché hanno giustamente un rapporto di rendimento e li possiamo definire vita. realisti, Pietro, ti piace questo aggettivo? Ma sì, sono, cioè. sono realisti anche se poi l'osservazione che arriva sempre di, dicono sì, però l'inflazione così alta, alla fine un rendimento del 5 neanche ti protegge dall'inflazione in termini reali non è sufficiente, è vero, però bisogna dire che uno l'inflazione non sarà sempre così, cioè la direzione ormai si è vista è verso... Sì. Una decrescita, quindi eh, questa è la prima cosa. E la seconda è che non vuol dire che tu devi fare investimenti garibaldini e spregiudicati solo per superare l'inflazione, no, perché sennò diventa il rischio di fare un guaio è più, più, più grosso di quanto uno si immagini per andare a ben se si usa come benchmark di quindi questo invita alla prudenza di Riccardo mi piace anche i certificati che ho scelto io oggi ecco allora. andiamo a vedere il primo sì volentieri allora. sì. D000 sì. Hotel Como 27 Napoli Palermo 9 perfetto ecco, abbiamo sottolineato anche il codice Aisin così i telespettatori perfetto. lo vedono ancora meglio Guarda, il prodotto oh, mi, mi dilungo poco, ma insomma il prodotto che necessita ha una, una, un minimo di complessità, però il tema è questo, anzitutto lo compri sotto la pari e anche a livello emotivo oh, può essere una buona cosa. La seconda cosa fondamentale, ho scelto di investire sugli indici. Eh sì? Beh. E questo chiaramente è il primo passaggio no, per chi cerca un rendimento, una, una protezione, nel senso che gli indici essendo diversificati non si vanno a prendere il rischio specifico di un'azione, ma solo il rischio di mercato. Abbiamo fatto sui panieri, sugli indici più importanti, no, tanti in Europa Uh, quanto in, uh, negli Stati Uniti perché il benchmark è su questi quattro indici che sono poi insomma se ci pensi un po' alla finanza il, il, il meglio del o meglio il più capitalizzato fra Stati Uniti e Italia perché ricordo che abbiamo mm. eh, Europa perché abbiamo Dax, Eurostox, Nasdaq e sp 500 quei sì. quattro sottostanti del prodotto. Altra peculiarità che che, che rende il prodotto interessante per chi ha anche questa voglia di avere delle cedole periodiche queste cedole 08 trimestrale che ti aiutano come dire, a rimanere in sella anche con questa sorta di zuccherino trimestrale che ti viene dato quindi un, uh, un rendimento altra cosa interessante a partire da maggio del 23 possono essere rimborsate anticipatamente e questo secondo me è un'altra buona cosa per chi magari vuole liberare liquidità in corso d'opera, mm. incassare un profitto e guardare altrove e grazie al meccanismo step down, infine eh, il, diciamo, la, la barriera per il richiamo diminuisce sempre del 5% fino ad arrivare all'80%. Quindi, in sintesi, è un prodotto conservativo, è un prodotto che, che può come dire, salvare anche da scenari piuttosto nefasti, considerando la profondità delle barriere. E quindi, mi sento di cardeggiarlo per chi. Magari uh -huh. almeno parte del portafoglio io ho sposo molto un approccio col satellite in cui c'è una parte uh -huh. conservativa e una parte un po' più pepata. Chiaro. questo Secondo me potrebbe essere un'ottima soluzione per un bilanciamento, ma lo dicono anche gli chef Pietro: che bisogna sempre eh, trovare un equilibrio tra gli ingredienti. E qui è una lezione che possiamo applicare benissimo sì. anche alla finanza e ai portafogli: assolutamente eh, sì. sì. Vista la mia stanza conferma che è <ride> no, una buona forchetta più che un buon trader. Quindi su questo. Tema mi sento molto ferrato benissimo. Allora <ride> vediamo il secondo e ultimo certificato della settimana. Qui passiamo invece a Eni come sottostante, giusto? Sì, in realtà, in realtà è, è un prodotto che ha uh, Enel. Uh, ah, scusami, sì, Enel, Eni, oh, mi sono confusa <ride> con quello presentato <ride> prima da Riccardo. Sì, sì qui insomma la, la faccio breve perché credo che siamo un po' corti. quei tempi? Di E000 HC, sì, lo vediamo New York 4, lo vediamo. Qui ho cercato di mettere il meglio del mercato italiano, perché secondo me quando si parla dei certificati, forse l'ho detto già altre volte, non bisogna guardare solo la struttura, ma bisogna guardare in primis il sottostante. Anche qui facciamo tesoro delle esperienze del passato, eh, ciò che ha fallito miseramente nel corso del 2022. Non sono alcune strutture che magari erano fatte male, erano i sottostanti che andavano male. Allora, se tu avevi il sottostante, sai, per qualsiasi certificato comprare, per non una faceva un disastro. Ciao. Lo stesso potete dire per Beyond Meat, lo stesso potete dire per certi versi per Tesla. Quindi partiamo dalla qualità del sottostante. E qui secondo me di qualità ne abbiamo perché abbiamo Enel, Fineco, che, un, che mi piace molto il mondo di risparmio gestito, Intesa San Paolo. Uh, e è nel Fineco e in Tesa San Paolo, sì, giusto. Sì. E tre sottostanti, secondo me, di buona qualità. Questo secondo me è un'alternativa intelligente per chi magari uh, adesso magari si è perso anche il primo treno dell'anno in salita, il prodotto anche qui è estremamente conservativo con delle barriere, con delle barriere decisamente profonde ti salvaguardia in sintesi sia dal fatto che magari questi tre sottostanti possono avere anche un, uh, un andamento laterale, ma anche un moderato ribasso uh, ti consente di andare in profitto. Quindi senza entrare troppo nel dettaglio strutturale strutture, per certezza anagoga precedente, il tema è o investire sul mercato italiano con una protezione e prendendo anche delle, delle chicche, no? Del, dei titoli di grande qualità. Questo potrebbe essere il prodotto Ciao. giusto. Anche qui il rendimento non è stellare ma insomma questa, questa prima puntata all'insegna della prudenza nonostante il clima sia molto euforico, euforico mercato, forse okay. anche e tu ci semplice. fai riportare un po' i piedi per terra ma giustamente perché appunto lo, lo diciamo sempre stiamo parlando poi dei nostri risparmi quindi è giusto un approccio anche prudente Riccardo torno cioè, da te proprio riallacciandomi ad una considerazione di Pietro cioè la qualità del sottostante come motivo anche di protezione implicita poi ha un motivo di, di protezione in più partiamo sì, da quello sì, ecco. sì, assolutamente noi lo vediamo l'abbiamo visto soprattutto eh, Valentina nel 2021 uh -huh. quando fondamentalmente eh, venivano strutturati prodotti su sottostanti abbastanza rischiosi eh, come eh, Beyond Meat, Plug Power, Virgin Galactic e eh, eh, erano molto molto presenti all'interno dei portafogli. Ovviamente l'emittente dovendo dare rendimento ad un prodotto deve necessariamente, dato che nel 2021 la richiesta di rendimento doveva inserire ah, all'interno del prodotto dei sottostanti più volatili e quindi di conseguenza uh -huh. più rischiosi. Cosa abbiamo notato però? Abbiamo notato che il, la struttura del certificato ovviamente ha perso quello che è l'elemento di protezione al momento in cui questi sottostanti hanno perso tantissimo del loro valore, rispetto alle quotazioni precedenti. Quindi quello che diceva Pietro è, occhio, molto molto importante eh, un'analisi del sottostante, cioè. un'affidabilità, sottostante cioè. di qualità, perché? Perché fondamentalmente, mh, Valentina, diciamola tutta, la colpa poi non è del prodotto finanziario cioè il prodotto ha una sua struttura ha una barriera di protezione ma se il sottostante perde il 70-80% allora lì c'è un problema dell'investitore nel magari focalizzare uh -huh. o fondamentalmente dedicare buona parte del proprio portafoglio a sottostanti più rischiosi allora lì ovviamente c'è una over esposizione eh sì. su una componente di rischio maggiore quindi molto eh, diciamo, eh, a molta attenzione verso ad un'analisi dei sottostanti uh -huh. secondo me io però <coughs> dico questo attenzione anche Valentina ad una diversificazione territoriale cosa che viene fatta molto poco mm -hmm. perché la maggior parte dei portafogli italiani sono concentrati comunque Italia. su Italia esatto. e su strumenti domestici Chiaro. E sui sottostanti domestici lo sappiamo la maggior parte dei portafogli fondamentalmente è eh, diciamo all'interno intesa Eni, telecom unicredit e quant'altro per, semplicemente visto, esatto, perché si pensa di conoscere meglio, meglio sì, il sì, sottostante sì. perché è domestico attenzione però che in realtà molto spesso non si conosce benissimo il sottostante vedasi telecom no telecom quotava 0,80 fino a qualche anno fa ora quota 0,25 anche quello comporta mm. rischiosità, quindi sì, la, diversificazione, la vicinanza <ride> geografica ecco, non sempre sinonimo comunque esatto. di sicurezza, magari esatto. appunto, infatti abbiamo visto come voi abbiate inserito in realtà indici e soprattutto titoli anche appunto di Wall Street, quindi esatto. in ambito statunitense, sempre eh, seguendo il, il principio e il criterio della diversificazione. Sì. Direi, ecco, sia Riccardo sia Pietro siamo giunti alle conclusioni, naturalmente prima un accenno al momento formativo, perché io vi ho lasciato a dicembre con... Un webinar al giorno addirittura eh, il 23 e il 24 insomma c'era l'ultimo sì. appuntamento formativo dell'anno. Vi chiedo come è ripresa invece questa attività formativa nel 2023. Se siete ancora così impegnati come vi ho lasciato a dicembre il mese scorso. Allora, io direi la Tuning sì. Credita ancora di più. Ancora nel di senso più. Okay. Che, eh, abbiamo uh, finalmente dopo due anni di stop, Valentina, siamo ripartiti con gli eventi fisici in torre presso la, la alla nostra torre Unicredit eh, vengono chiamati con il nome formazione alto livello siamo a un piano alto di Unicredit quindi anche eh, si ha anche la possibilità di vedermi là dall'alto eh, scherzi a parte sono degli appuntamenti molto molto interessanti ce ne sarà ne abbiamo programmati eh, uno al mese fino ad aprile poi ovviamente seguirà la programmazione successiva e, e ovviamente insieme a quelli fisici ci saranno anche i soliti webinar eh, settimanalmente insomma che settimanalmente accompagnano una formazione con tanti esperti con Pietro eh, abbiamo già insomma eh, realizzato il webinar per il mese di gennaio mm -hmm. ovviamente ci sarà febbraio e quant'altro so però che anche Pietro con la sua organizzazione con SOS Trader sta sì. già lavorando per tanti eventi fisici quindi insomma. Sia Unicredit che appunto anche Pietro, diciamo che non uh, non tengono la non mettono da parte la parte, eh, la parte sì. di formazione. Molto, Chiaramente, molto ecco, torna in presenza, poi vabbè, Riccardo ha buttato l'asso sul tavolo perché nel momento di formazione ci piazza anche lo Skyline, l'offerta dello Skyline milanese. Pietro, una mossa Io un po'. Rispondo, eh, tu, tu come rispondi? Come giochi? La del golfo di Napoli ah, è, attenzione! <ride> una bella è, una, è una bella partita <ride> assolutamente in Napoli e mai come quest'anno ci stiamo impegnando per fare un evento particolarmente ricco di contenuti, tra l'altro rimane gratuito e quindi molto democratico per consentire a chiunque abbia al cuore le sorti del proprio risparmio di approfondire queste tematiche che sono talvolta un po' spinose ma credo che ormai sia doveroso no, occuparsi delle proprie finanze in un momento certo, storico certo. Come penso, e penso che anche le fonti insomma, va nella direzione giusta di provare a sensibilizzare su questi temi Sì, tempi. sì, viaggiamo tutti assolutamente in questa, in questa direzione ed è giusto che, che sia certo. così bene, siamo giunti in conclusione Riccardo, voglio aggiungere qualcosa? posso rubare sì? gli ultimi 10 certo, certo, secondi? devi, devi. Eh, Ancora per due giorni, fino al 20 compreso, sono aperte le votazioni per l'Italian Certificate Award Ok è, una, eh, è un evento eh, che si terrà fisicamente il 2 di febbraio è organizzato da Tribù e Wall Street Italia eh, con ovviamente anche certificati e derivati eh, dove eh, il pubblico indistinto potrà votare eh, l'emittente dell'anno alcune categorie di prodotti quindi fino al 20 il pubblico avrà la possibilità di votare poi la, pass la palla passerà ad una giuria specializzata quindi io invito ovviamente chi ci segue e chi ovviamente conosce i certificati Unicredit, qualora abbia voglia, a votare per noi. Assolutamente, ecco, come la notte degli Oscar. Insomma, <ride> esatto. cioè, io gli Oscar sapere, dei certificati. Esatto, gli Oscar dei certificati, ma sei nomination. Tu proprio diretti non è. un miglioratore protagonista della categoria certificate. No, invece è un premio, diciamo. È più detto. <ride> <mie. ride> eh no, ancora non c'è quello personale. Non c'è. Speriamo che venga istituito, insomma magari ecco, prendo uno spunto dalla nostra trasmissione spunti diciamo, esatto, <ride> alla simpatia va bene, io ringrazio davvero qui in studio il nostro Riccardo Falcolini, Unicredit Investment te, ringrazio uh, Pietro Di Lorenzo dalla bellissima Grazie. Napoli che vive tra l'altro un periodo e un'atmosfera particolarmente effervescente e mi fermo qui, non aggiungo altro bello. va bene direi per cinque buoni motivi e eh, lo dico alla Juventino di Carlo <ride> faccia finta di non aver sentito Facciamo Finta di no. lo io saluto vi... così eh, con, la manita, con la manita con la manita va bene io vi ringrazio entrambi si conclude dunque questa puntata di Zoom Certificates che potete ritrovare anche sul nostro sito naturalmente on demand sul nostro canale YouTube grazie Riccardo, grazie Pietro alla prossima puntata ciao Grazie, grazie a voi. Bene, allora si chiude con questa puntata di Zoom Certificates, ma non la programmazione di Le Fonti TV che continua, quindi mi raccomando restate con noi.